Oltre alla macchina fotografica in Mozilla Hubs esiste una telecamera interna. Si va in Place e si clicca Camera. E mentre la macchina fotografica si attiva quassù, eh, invece la telecamera è qua sotto. Il numero 7 indica i secondi di ripresa. Di default sono 7. Si possono aumentare cliccando sulla freccia destra e diminuire cliccando sulla freccia sinistra. Tenete presente che eh, se non ci sono numeri la ripresa ha la lunghezza personalizzata cioè decidiamo noi quando fermarla ed è la modalità che funziona meglio perché il funzionamento di questa telecamera non è assolutamente intuitivo come vedrete e, e gli autori stessi di Mozilla Hubs raccomandano di usare una, un servizio esterno se si, se si vogliono fare delle riprese lunghe e loro nominano OBS ma insomma, può essere qualsiasi servizio web che vi fa questo mestiere allora proviamo io provo a settare 3 secondi di ripresa e clicco sopra il cerchiolino ecco adesso è attivo quindi clicco una volta 3, 2, 1 adesso mi sta riprendendo mi muovo per far vedere che mi sta riprendendo ecco è finito sono tre secondi, questa è la ripresa, vedete, ha ripreso, mi sono mossa un po' tardi, però comunque si vede che mi muovo. E, tra l'altro tre secondi significa che si è materializzata la, la ripresa molto velocemente. No? Questa è a tutti gli effetti un video, quindi ha i comandi del video che si vedono se io passo qua il cursore. Quindi ecco la ripresa che dovrebbe andare in loop, infatti va in loop, ok, essendo un oggetto io posso tranquillamente eliminarlo usando la barra spaziatrice. Se invece ehm, decido, di non, di, di, decido di fare una ripresa di lunghezza personalizzata, elimino, come dicevo, i secondi, clicco, 3, 2, 1 ecco è partita la mia ripresa e io faccio un po' di movimenti per far vedere muovo anche la telecamera per far vedere che cambia la ripresa e ora fermo cliccando sul quadratino tra l'altro ho sentito un rumoretto, un due note per indicare che effettivamente ho bloccato la ripresa ecco adesso ci vorrà un po' più di tempo perché sono passati più secondi però fra un momento dovrebbe comparire l'oggetto ri ripresa. Eccolo qua. Ecco che si vede molto meglio il movimento. Mi ero spostata io, poi ho spostato la macchina stessa, quindi è possibile avere anche qualche effetto carino. Ecco, blocco vado a vedere nella chat e nella chat abbiamo le successive riprese vedete questi erano gli scatti fotografici che ho fatto queste sono le riprese sono 15 secondi, qua sotto io posso avviare ecco che si muove, quindi posso vedere anche qua la mia ripresa La cosa carina è che cliccando col destra mouse, qua, io posso scaricare la, la ripresa. Ecco, con salva video come, adesso mi si apre la finestra, io posso dare il nome che voglio a questo video, e me lo salvo, come vedete è un... automaticamente mette il formato MP4. Ecco per far sparire la, la ripresa come sempre utilizzo destra mouse e delete oppure la barra spaziatrice e il cestino. Per far sparire la macchina fotografica vado di nuovo in place e clicco su camera.